tornando alla home page del sito vi faccio vedere che si può anche invece fare il giro inverso ovvero cercare opere quindi tornando alle mie slide queste come si trovano opere sotto licenza creative commons cioè c'è un apposito motore di ricerca cioè creative commons ha creato un motore di ricerca che trovate qua in alto search for cc images e ci manda un suo motore di ricerca che in realtà non è un vero motore, ma è un metamotore, cioè lui cerca a sua volta su altri motori, ma applica dei filtri, che sono questi. Search for content to reuse. Cioè, quindi cerca contenuti da, da riutilizzare, che possono essere utilizzati. E vedete che i filtri sono questi, I want something that I can, cioè io voglio qualcosa che si possa utilizzare commercialmente, sì, no, o modificare, adattare, sì, no se io li clicco tutti e due lui mi manderà a contenuti, non so qua mi serve un'immagine immagine, immagine eh, Duomo Novara, non so, devo fare una, eh, una brochure per un evento e mi serve un'immagine del Duomo di Novara che io possa utilizzare, che possa modificare e possa eh, usare commercialmente, allora facendo così lui mi va a cercare solo immagini, vedete? Posso anche filtrare le singole licenze, quindi solo immagini che abbiano vedete queste caratteristiche. E poi mi, mi fa scegliere anche l'archivio in cui andare... questi qua sono tutte fonti che eh, hanno immagini. Flickr ad esempio vabbè, è uno dei, dei grandi... Ah, ecco, guardate, mi fa filtrare anche l'immagine per formato per dimensione, guardate che bello, un sacco di cose, e poi faccio ok, mostrami i risultati, e <ride> lui mi ha detto nulla, perché abbiamo, detto, abbiamo scelto una cosa forse troppo, ci mettiamo l'uomo di Milano sicuramente, perché non ce ne sono, e attenzione, su Flickr non ci sono, impossibile, togliamo un po' di filtri, eccole, vabbè ho tolto un po' di filtri, eh, probabilmente avevo chiesto troppo, però ecco queste sono già immagini del Duomo di Milano, forse adesso vengono fuori anche con Novara, vediamo un po', sì, ok, hai visto? Qualcosa è arrivato, queste sono già filtrate e quindi queste hanno già delle caratteristiche che trovate scritte qua in altro. Una cosa importante che volevo farvi notare è che in realtà la stessa cosa la fa Google, Google Immagini. Allora, eh, cerchiamo Duomo Novara su Google, quindi con il browser normale, ok, questo è Google. Vado su Immagini, Google Immagini, guardate che cosa succede. Cosa compaiono qua in alto? Dei filtri già abbiamo un po di filtri però possiamo fare strumenti scusate la connessione è molto lenta perché siamo in streaming e abbiamo i filtri che più o meno c'erano anche prima tra cui cosa guardate qua diritti di utilizzo tutti licenze creative commons licenze commerciali e altre licenze se io vado su licenze creative commons lui mi dice ok vedete mi ha mi fa vedere solo quelle con licenza di Creative Commons oppure diritti di utilizzo, licenze commerciali o altre licenze quindi questa attività qua viene già fatta anche da Google è chiaro che quel, il motore di ricerca di Creative Commons è molto più preciso perché ci permette di, eh, di calibrare cioè di scegliere la singola licenza di scegliere la singola anche il singolo repository in cui andare a prendere le immagini. Ok, um, torno alle slide, in realtà era semplicemente uno screenshot, qua vi ho fatto vedere appunto uno screenshot forse un po' vecchio perché adesso hanno messo uh, le licenze graticomos esplicitamente e uh, basta, nel senso che uh, è arrivato, siamo arrivati alle 12.30, quindi l'orario è... Eh, io volevo arrivare fino a qua, però mi ero tenuto un bonus track, una parte finale sull'open access e la letteratura scientifica. Ehm, trovate tantissimi miei corsi video sull'open access quindi vi rimando a quello che c'è lì eh, su questi corsi lasciatemi dire solo una cosa che l'open access secondo la dichiarazione quella più accreditata di open access quella che ormai è stabilita dal 2003 nella dichiarazione di Berlino prevede che ci siano due caratteristiche perché un contenuto possa essere definito open access la seconda è molto più relativa proprio alla gestione biblioteconomica dei contenuti la lascio a voi la lascio leggere ma quella che interessa a me la 1 la prima è il fatto che ci sia una licenza open quindi non è open access ciò che è liberamente scaricabile dal sito di una casa editrice perché non basta ci vuole anche una licenza vedete ci vuole che L'autore ed il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto di accesso gratuito, irrevocabile. Guardate quante cose devono garantirvi! Il diritto di accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo, mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Quindi, delle nostre sei licenze. 6 più 1, le uniche che rispettano il concetto di open access sono queste, sono la CC0, l'attribution e lo share alike. che l'attribution share alike, forse in alcuni casi, ad alcune condizioni si può accettare una no derivatives, ma di certo tutte le non commercial e altre licenze propr simili proprietarie degli editori non vengono considerate come licenze open access basta sull'open access purtroppo ho detto solamente questi due minuti però è un tema che riguarda più che altro le biblioteche scientifiche universitarie confido che abbiate come dire, imparato cose vi siete trovati bene abbiate apprezzato l'approccio e eh, queste slide queste stesse slide e questi video sono a loro volta sotto licenza creative commons share a like che è questa vi aspetto sui miei canali social spero